Sì, sì, vabbè. Neanche per caricare, tu già vai... Pensavo qui. che stavano le, le cose. Ciao a tutti ragazzi, mi sono Dynamics. E Marco 007. Siamo tornati su Super Smash Bros. Ultimate. In questa parte facciamo gli spiriti nel spazio, nello spazio. Se così si possono definire. <ride> qui Ma... andiamo su. Onda spazio. Iniziamo da qua. E' quello. Trace. Oh mio Dio, va bene. Che è il vero nome di perché, su. Tutto. Perché non, non funziona. Indietro. Oh, non va su. Sì, magari se non, non, non lo fai impazzire, tieni sì. prenduto. Non va. Eh, non lo so. Fai, fai quello, però. Non è così, è invisibile, non mi interessa. Sei sicuro che sei tu a farlo, no? Sono io, vai. Che fai a me. Scollega. Devi sì, prendere il controllo del control, travioletto. Vabbè. Non c'è tempo. Vai, inizio. Non mi chiedi nel televisivo. Non c'è nulla per quello, vai inizia. Non è che sei tu, sì. Perché? Io ho scollegato. E eh vabbè. Sì. Collega controller. Collega controller. Scollegati. Molto meglio se.. Sì. Mario è molto meglio se è piccolo così diventa più veloce. Che stupido. Ora posso vederlo quando voglio. Però non lo vedi più. Vittoria! Yay! Ok. Adesso vediamo se cammina. Devo giocarmi a io, così non ha problema proprio... No, no, prima o poi Fa Dove? fare, vai Astronome Mario La gravità è ridotta Mi dico diventa Maxi Probabilmente lì in fondo c'è Falco uh, Falco, è... oh Non Mi interessa la gravità ridotta, vado direttamente Perché? Perché non mi interessa la gravità ridotta uh, Facciamo... sono lenti i comandi prima una cosa la, la, clicca il nome dopo un po' boh non lo so io facciamo Mario quindi devi osci Ehm lo spirito Ora li abbiamo tutti e <coughs> tutti e tre di tre slot, quindi possiamo usare tutti gli spiriti che vogliamo. Abbiamo un po' chi vincila. No, no. Battaglia tra titani. No. perchè non lo colpisce? Yeah. Okay, ma, ma, mi fai in ritardo i comandi? Fai il mazzi. Oh, No, fai, fai i comandi in ritardo. Non c'entra, guarda. Io nemmeno clicco una cosa, la fa dopo. Te lo giuro. Oh. Eh, ma buono ma non si può giocare così se stanno i comandi in ritardo. Il mio, il mio telecomando non lo fa. Sì, lo fa. Non è vero. Che lo ne pensi? Fai il pure, è... pure Let's Go Il mio telecomando non lo fa. Mi hai capito lo faceva pure il Let's Go Eevee E non mi niente, il mio te lo comando non lo fa Il tuo sì, e pure il Let's Go Eevee E se Come fa' attenzione Stiamo prima in controllo, però scusa Bene, taglio Ok, eccoci. Abbiamo, abbiamo cambiato la posizione dei pulsanti. No, abbiamo cambiato nessuna posizione dei pulsanti. No, abbiamo cambiato la cosa. La posizione dei controlli. Ecco. Al contrario Vai Aparoide <ride> Che cacchio Beh Stavo vedendo le condizioni Ma è cosa? E cosa stai muovendo? far usare Kirby perché con i pulsanti di venti è ingiocabile o soprattutto io che, è... che uso sempre il tempismo il tempismo è tutto comunque no, visto che il tempo è sballato faremo che finiamo l'area dello spazio e poi e poi tutto Però non prenderemo un input bene Guarda, io non sto facendo niente e continuo a dare i pugni Madonna mia, Ti prego, falla riparare, sta Switch Ti prego, è ingiocabile così Cioè, guarda, io non, io non so che cosa sto facendo Fa tutto da solo la mia switch io ci gioco a tutti i giochi con questa rompiamola ancora di più dai tanto non è, non è abbastanza tu me l'hai passata male io te l'ho passata tu non vabbè non discutiamo su queste cose del cacchio ma se tu me la prendi al volo al volo ok me l'hai lanciata non te l'ho la lanciata io sono al appunto era di dire al basta ma tu hai fatto finta di prenderlo ok no, non ho fatto finta di prenderlo ho, ho aperto la mano non discutiamo su queste cose che non servono a nulla, rendono solo il video in invedibile. Invedibile. Beh, queste cose rendono allora, il video inguardabile. Ma che legge condizioni? è un personaggio. Lo so. Sono Fiji Falco con Fox. Sempre sono ah, doi cos... cos... mi... mi... mi... mi perché? perché... ah, io lì, pesante eh. non è che eri pesante è che lì in un pochino un bando non hai saltato, anche se no, avrei saltato no, è che sono, sono... sceso un fortissimo se non fammi usare Bowser qua Perché non l'ha presa? E eh, riproviamola. Qua! Wow, cioè, oh, io cambio pure in direzione, non è che va. Sono cose da fare input prima, anche se non li posso fare prima perché ogni cosa bisogna farla quando bisogna farla punto l'abbiamo capito ti stai inventando di questa cosa da, da, da tre battaglie cosa devo vedere che cos'altro sta <ride> che cos'altro sta non muovo io mi so muovere dammi perfetto no eh no tanto che cos'altro puoi fare no che mi è uscito da solo non ho fatto niente io cioè non basta che non prenda l'input al tempo giusto ma adesso nemmeno li prende proprio intanto oh, condizioni di viaggio non la è fatta Mi dico. E ne diventiamo lenti pesanti. Ecco. Il maximo rende lenti e pesanti. Non è tu l'hai detto? No, io ho detto il Invece metallo. Sia. Il metallo. Hai non hai detto il metallo, non hai mai parlato del metallo in, queste, sì, in questo in episodio questo no. episodio. Ma se non vecchia. Io non ho fatto nulla. Sì, invece l'hai fatto. Invece no. E hai fatto il martello. <ride> prima ti la metti nei comandi e poi dici che no, no. Sono io. Io mica ho fatto il martello. Io continuo a fare gli attacchi smash, ma lui mi fa il martello. Perché mi fa sbagliare? Io, io mica uso quelli giusti, cioè io mica uso quelli che usi tu. Io uso lo stick destro per gli attacchi smash. Ce la fai a colpirla senza attacchi smash speciali? Io cerco di fare il martello per mandarla via. E quali sono gli altri attacchi? Um, attacchi in aria, attacchi.. Attacchi normali, senza caricarli. La voglia è voglia che ce ne sono. Non riesco a non caricarli, mi, mi partono da soli. Sì, Sì. Cioè prima ti mettere i comandi che sono Senti, rotti poi io sbaglio le cose, e, e no, ho sbagliato io. Cioè, ma è la allora, logica. Ah, non hai capito nulla una cosa. Se tu metti come input solo questo, eh, che ti aspetti che ti venga? L'attacco Smash ma mica caricato, io, io lo tolgo subito e dovrebbe fare la cosa normale. E poi ho fatto il martello non hai capito. Io primo tempo pulsante di attacchi di match sì, e no, no, mi fai il martello Lo dico sta. e no, è colpa tua. Sì, sì. giusto. Oddio, l'ho ucciso. Perché ci sono tutti questi buchi neri? Io dicevo... cosa? Non diceva che sarebbero apparsi solo buchi neri, diceva che il iniziava lì l'emiconizia va incontro con il nero. E ama smash uno smash Cos'è? Oh no! No! Ok, sono salvo. Tra... preso pochissimo percentuale. Cosa? No. 3. No, oddio, non male. Tre vittorie. no sono in un avviso diciamo sta... Se vede c'è la condizione di me tra l'altro assistente oh. energia più basta riusciamo a finire non penso ma abbiamo fatto tanti tagli eh vabbè Alleluia, ho ucciso... Usa la stella bueno. vuota. Ok. Non avrebbe avuto senso squadra Kirby con Rosalinde e Spavillotto? No. Sarebbe stato brutto. Ah, vediamo un povero. Probabilmente lo spirito di Rosalinde e Spavillotto avrà solo lo Visto che lo spavillotto ha lo spirito tutto suo. Che spoiler ci sono gli spiriti dei personaggi, oh no! Pronti! Gate? Okay. Perché lo devi dire ad alta voce? Pensalo e basta! Ovviamente sono oggetti stella. Prendete questo. Perché continua a fare scudi. Ma cosa? Ma non mi devi dire che come. Cioè la stella warp uh, arriva, mi arriva addosso, milan anche se stavo sotto la piattaforma. Eh, mi lancia la stella lancio e ovviamente la stella lancio mi uccide in un corpo Vi siete dimenticati di uno sfavillotto Quello nero di, di Mario Galazzino Quindi ucciderà tutto Oh no, sei tornato oh. zero danni non so quante volte l'ho fatto io non hai mai fatto questo spirito te ho zero danni eh? magro ecco. si sì, la, la, la musica di canale è bellissima no hanno fatto le remix schermo vera che poi no ma no Che vediamo no. okay, non posso non combattere con Kirby, scusate per tanto. scusate se stiamo usando troppo Kirby in questa parte, però purtroppo uh, comandi su tutti i a quel paese non, non possiamo fare niente per qualche motivo, oggi Provo oggi va a succedere qui e eh beh, perché? Oh! Se basi su Perché non. pure se posso succedere.. Non vuole fare l'attacchi smash, basta. Mio dio, perché. Peccato. Eh è sì, peccato, peccato, che peccato. Volevo non vedo la che succede pure a te. Succeda. Che cosa ho detto Succida. allora? succeda? No, ho detto succede. succeda. Tu hai detto succede. No, mamma mia. So io quello che ho detto. Ok. Se cioè, tu senti male, non è colpa mia. Ok. Beh mm -hmm. allora io non mi sposto da qui! dai dai <ride> io sono saltato per il mio fotelicone da solo probabilmente è anche la B che, che... Non è, è tutto il joycon rosso che si è andato a quel paese, vedi di fare qualcosa, perché così non può stare di sicuro. Non lo sapevo. Non lo ho spammato io. il martello da Ehi. hair hair per piche... Hersin lepre. Ah. Peppino lepre. No. Uh. Sì, è quello. No. Quello è, è il più potente? Quello è il più potente? Quanto? Di spirito. Qual è il più potente? Eh, un tizzerizzo. tutto sto casino qua che c'è in sottofondo mio dio Zucco Zucadu paf zucal pa mi piace ah, che Marco che non sono il numero giusto sto fatto il gioco e mi sta dando sui neri Ah sì Cioè fa lo scudo da solo, nonostante io non abbia premuto nulla è R il pulsante più lo scudo No pulsante sinistro L'unica cosa che posso faremo è stare fermo un punto e cliccare sempre lo stesso passo Ma non è spamming Ma non è zitto <ride> Se una cosa è spamming, non è colpa mia, sei l'unica cosa che posso fare in sicurezza. Ma è mini... Sì, mi sa so che è mini... De -de -de. Sì. Mi mini... dedede. -de. Cos'è? Un doce? Sì. Che schifo. Imbora. No. Bomba boss. Sì, sì. No. Mi no. uh, no. Di nuovo. Perfetto. Vediamo cosa si può fare nell'albero della vita. Vai tutto a sinistra. Leggi. No. Non possiamo. Questo. No. Non possiamo. Quello problema è scelto, potrebbe seguire. Quindi un altro accurativo ce l'abbiamo pure. Adesso riflettendo. Ma lasciamo la Ok, non questa. funziona ancora. Oh. Oh. Siamo la cura da parte, mi piace. Mazio così vediamo se facciamo riusciamo ok questo è l'ultimo wolpen poi vediamo se è davvero l'ultimo Forse non è l'ultimo questo qua è l'ultimo che facciamo beh ci serve per scimmare il nemico si ripere più velocemente però mm. maggiore funziona potenzialità. Vai, lascia stare tutto così com'è anche il mio personale. Metti il Io... pivot che finiamo subito. Dovrei fare un sacco di tagli di. di, di volume in questo episodio no cosa è successo sì, vabbè vieni qui perfetto ora ho qualcosa che non voglio e ora ho qualcosa che non voglio che non ho più cioè combattere un attimo no, scusa visto che questo era l'ultimo da non me ok devo fare una cosa ok allora possiamo andare qui che è inutile però dopo sarà più utile. Abbiamo finito lo spazio, finalmente. Tra Quindi, nella prossima parte andremo al... Sì, vabbè. Andremo Questo nella folla. Andiamo sul ponte. ponte. Sconfigge lo spirito che ci cura l'altra metà linghe, della luce. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ricordatevi, a destra c'è il video precedente e quello successivo si è stato caricato. Mentre a sinistra... La playlist con tutti i video caricati di questa serie. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!